8 novembre 1965, muore Emma Grammatica. Nata nel 1874, debutta come attrice teatrale accanto a Eleonora Duse. Dopo una vita sui palcoscenici, dedica gli ultimi anni della carriera al cinema e alla televisione. È nelle Sorelle Materassi, con la sorella Irma e in Miracolo a Milano di Vittorio De Sica.